Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Quebec Serra Vinco quasi sempre, quasi che mi frega In direzione Monte Maggiorasca, Attivazione Sota Italia Ecoromeo 313 E' è la vetta più alta della, della zona tra la Valtaro, la Valcena e la Val d'Aveto 1800 metri di cuore. manca circa un chilometro, quello là alle mie spalle, là, è il Monte Maggiorasca. Ok, In cima al Monte Maggiorasca, sentiamo un posto, un velo riparato dal vento, un d'acqua e poi iniziamo. 1800 metri, praticamente sul tetto della Valtaro va il e anche va da Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable, QRP, Siku, Sota. India, Unifor, 4, Foxtrot, Lima Papa, para 4. Fox, 4, Whiskey, Bravo, November. Roger, Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, November. Five. Sierra, 5, India, Lima, Foxtrot. Roger, Sierra, 5, 7, India, Lima, Foxtrot, 5, 9, QSL. Roger Florida 5, Japan kilo kilo, 5-9 QSL 5 Giuliet Lima Foxtrot. buongiorno signor Claudio Italia Zulu 5 Giuliet Lima Foxtrot. Te le passo uno splendido 5-9 QSL 5-9 anche per lei, Buona, buona giornata, buon, buon prossimo. di E avanti la stazione QRP, avanti la stazione QRP! Allora, Italia Uniform 1, Quebec Eco Alpha, Roger. Italy Uniform 1, Quebec Eco Alpha, Stroke QRP. Italia Uniform 1, Quebec Eco Alfa, Giovanni, dammi Roger Ale. Ciao 73, buona giornata, scusami eh, scusami, ciao, grazie. Roger, India Quebec 5, Mike Sierra 5 anche per te, moltissimo QRM ma mi arrivi bene, ciao 73. Oscar Eco 6, Golf November Delta, 5-9, QSL. Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario. Allora, Italia Whisky 3, Alfa Golf Ontario, Ago, QSL. Italia Kilo 0, GDE, QSL. Roger, 5,9, 5,9 reali, QSL? Italia, Kilo 2, Giulia, tango, Sierra. Roger, Italia, Kilo 2, Giulia, tango, Sierra, 5,9, QSL? 5,9, buon pomeriggio ciao. Italia, università 4, delta, delta, uniforme. Ok, Italia, Universi... oh, scusami, Italia università 4, delta, delta, uniforme, 5,9, QSL? Ok, Italia Zelanda 1, uniform, eh, Giuliet eh, Uniforme Mike, QSL. Eh no, Italia Zelanda 1, Uniforme Juliet Mike. Oh, scusa, Italia Zelanda 1, Uniforme Juliet Mike, 5-9, scusa ancora, te il cambio. Hotel Bravo 9, Hotel India Hotel Bravo 9, avanti. Roger e Mauro, Hotel Bravo 9, Hotel India Oscar, 5-9 reali eh, per te, 5-9 reali per te. Grazie, buon pomeriggio. E Florida 6, Tango Bravo, Scoret. Roger, my friend, Florida 6, Foxtrot, Tango, Bravo, 5-9 a QSL. Italia, Zelanda 5, Francia, Sierra, Oscar. Ok, Italia, Zelanda 5, Francia, Sierra, Oscar, 5-9 QSL. Roger, Oscar, Eco7, Papa, Hotel India, 59. Alex, good afternoon, thank you for 5-6. Uh, you are bright and bright, you are lovely, you are five and 3 ciao ciao. Italia, Kilo1, Golf, Papa Golf. Roger, Italia, Kilo1, Golf, Papa Golf, 59, QSL. Roger Italia Zulu 0 Alfa Radio Lima 59. Oh Roger, Eco Alfa 2 Delta Tango, Eco Alfa 2 Delta Tango, Eco Alfa 2 Delta Tango, ecco Tango 59 QSL. Ciao, grazie a te, Manuel. È un'attivazione, non è un'attivazione se non c'è Alfa 2 Delta Tango. Ciao, grazie ancora. Delta Juliet 5, Alfa Vittoria. Delta Juliet 5, Alfa Vittoria, è Roger. Sì, yeah, Delta Juliet 5, Alfa Victor, e tu sei 5, 6, Oh, Roger, mio amico, il tuo rapporto è 5, 9, 5, 9. Grazie, mio amico, bye bye in 73. Adesso va meglio.